La season 5 è arrivata Ok ragazzi io ancora devo provare nulla di questa season non vedo l'ora di andare in game. Vi ricordo solo prima di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanellina. E per la nuova season, ragazzi, almeno di raggiungere i 2000 like a questo video. Ora, ragazzi, andiamo a scoprire assieme. Senza perdermi in chiacchiere, quello che andrei a fare è comprare il pazz battaglia. Io direi di comprarlo e poi di vedere effettivamente cosa ci dà. Vai, vai, confermo tutto, confermo tutto. Oh, così The Mandalorian, questo è molto carino, questo è molto carino. Ovviamente, ragazzi, inutile che ve lo dico, se comprate il pass battaglia utilizzate solo e solamente il codice creatore fortu tra l'altro se mi taggate in una storia in cui mi fate vedere che comprate il pass battaglia col mio codice creatore fortu vi riposto quindi fatelo ora facciamoci un giro veloce del pass battaglia mm, bruttino cosa dovresti essere sei assolutamente insipida tu sei figo tu sei veramente molto figo e vabbè raga impazziti che cos'è sta roba pazzi furiosi e tu cosa mi rappresenti? Oh mio dio Oh mio dio State scherzando ragazzi È fantastico Ok, devo finire questo pass battaglia E va bene, quindi direi di farci il primo game ragazzuoli Ok ragazzi, prima volta in game Ho paura di vedere la mappa uh, Vedo cose molto particolari C'è l'ESI, c'è Rater, ok C'è solo quella zona centrale diversa Uh. Esploriamo sta zona No No, no, no, no, no, no, no, no, questo è Selti Springs raga, raga Hanno fatto il mashup di Selti Springs con Tilted Towers Hanno seriamente messo assieme Tilted Towers E... Oh mio dio Oh mio dio ragazzi questo palazzo Oh mio dio questo palazzo State scherzando, sta, stanno scherzando ragazzi Oh mio dio Ok, ok Non è Tilted, è Selti Towers Selti Towers ragazzi, io non so che significhi Ma... C'è un towers. Celti towers. Ok, prima kill. Prima kill nella stagione 5, se riesco. Va bene. Una kill pessima, ma a me sinceramente interessava solo di portarmela a casa. Oh, bello, questo tizio che ci vuole raggiungere. Un attimo, solo fra... Uh, hanno rimesso il fucile a ricarica? Bello. Vabbè, comunque la prima non conta. Allora, no. No, una volta lo sapevo fare, giuro. A parte che sta la sabbia, io pensavo fosse neve. Mamma mia, raga No Hanno rimesso il tac ma, ma sono tutti impazziti in questa season È tutto così fantastico Una mezza pinnacoli pendenti Cioè io ti dico che è tutto fantastico Ma cosa ti aspetti? Cioè è, è semplice farmi amare una season E tu lo stai facendo bene Tu cosa vuoi dalla mia vita? Grazie Sarei tentato di andare alla torre Solo che ho paura che qualcuno già abbia lottato. E non vedo l'ora di andare già nei palazzi di, di pinnacoli, raga Mamma mia, che, che nostalgia, veramente Un tizio vuole farmi cadere Però mi spiace Quando io stavo a giocare. E facevo cadere la gente. Diciamo che tu stavi probabilmente ancora giocando a. Non lo so. Minecraft probabilmente. Oh, uh, calmo. Carino sto tipo. Uh, 50. Devo chiudermi. Ah, cavolo, tengo l'arma a scarica. Qualcuno lo fermi. Ah, ciao. Va bene. Dimmi che avevi qualche arma più decente. Uh, mitraietta. Bella questa. Ok. Ok, raga. Mi piace, mi piace. Oh, uh, per ora è bello. Per ora è bello assolutamente Ah, c'è un altro tizio però Vabbè, Celti Towers Potevo aspettarmelo in realtà Ok, è andato lì E non so sinceramente cosa stia sparando Bro uh! Ok, io però so cosa sta sparando lui Ok, una terra Mi faccio il medikit al volo Perché mi serve assolutamente un po' di vita Perché sta arrivando pure un altro Ok a posto Ragazzi proprio come i bei vecchi tempi non ci si ferma un secondo eh Ok Questo forse era un bot però eh Io la partita me la gioco tutta qua Non me ne vado Cioè mi deve portare via solo la safe Io non ho intenzione di andarmene Ah ragazzi sta arrivando la safe No <ride> Non voglio andarmene Uh parlando di AK Oh oh calmi calmi calmi Questo che cosa ti fa volare? Dimmi che ti fa volare, no? C cosa ha fatto? Credo che... Vabbè, ripresti in vita, tipo... Anche se... No, c'ho cioè, tipo... No, non lo so, delle schegge intorno. E credo che siano bot, però, quelli. Ma cosa... Uh, io sono confusissimo. Sono molto confuso. Sia dal fatto che quello sia un bot, sia da quello che è successo utilizzando l'oggetto. Ok, uh, la safe. Oh, uh, muscerino, levati! Consumiamolo e vediamo se ho capito, cioè... Sì, raga, vi fa trasportare tre volte per un tempo limitato, però all'infinito Vabbè, OP No, Vabbè, è OP al, all'ennesima potenza Tra l'altro un cavaliere nero Viacce, cavaliere, viacce Viacce, viacce <ride> Non ti preoccupare, non è successo niente, frate Non so proprio cosa sia The Mandalorian Che fa? Ah, è il jetpack Ok, un semplicissimo jetpack, va bene E io che stavo cercando la cesta Avrei dovuto provare a sparare alla bolla Perché forse se sparavi ti buttava qualcosa addosso alla modi di cubo Qui ci sta un'altra zona non esplorata Preferirei non entrare perché non le conosco come zone Sono tizio là Io ho 13 bouncer, serio? Hanno aumentato il numero? Ah, bello Certo che 41 buggatissimo, eh Ok, GG Ho giocata male, eh, però Siamo in tre, eh, siamo pochi uh. P90? Serio, bro? Cioè, P90 mi vuoi vedere proprio traiardare? Vabbè, ragazzi, ce lo sta chiedendo il gioco, eh Io mi dissocio Tra l'altro, non sapendo dove sia l'ultimo Non mi sento molto a mio agio Cioè, magari vado a meno a questo, però Poi, l'ultimo devo capire dov'è No, l'avevo quasi bloccato oh. Ma dai Oh, comunque le bouncer da nerfare eh, per quanto mi riguarda. GG e allora manca l'ultimo. Mm. No. Ci ho provato, poteva essere. Voglio prendere l'appro giusto per vedere se magari sgamiamo qualche altro oggetto che non ho visto, non lo so, o simili. Non ho capito ancora a che servivano i lingotti, ma va bene. Oh, uh, calmo frate. Ah, stava là. Ok. Ok. Diciamo che poteva essere più complicata questa partita E vabbè che fai? Non te la fai un'altra partitina? Ora uno youtuber intelligente si butterebbe nell'altra zona per scoprire qual è Ma i vecchi sanno ragazzi che per Forto The Gamer c'è solo una zona in cui buttarsi Ah ragazzi quanto è bello essere tornati Vabbè, allora, però mo calmi eh, che mi sono lanciato malissimo a dirla tutta Dovrei provare a entrare tipo qua Bende. ottimo inizio mm. Tizio in testa Ok? Posso fargli male? Perfetto Oh, si stanno a me. Fermi! Le kill sono mie. Dovete sapere, ragazzi, tutte le kill di pinnacoli sono uh, automaticamente mie. Uh, uh. uh. C'è bisogno, però. Eh no. No, no, no, no, no, no, no. Ok ragazzi, prima vittoria fatta, lo so, Pinnacoli non è la stessa, non è proprio Pinnacoli, però comunque mi dà un senso proprio di nostalgia di bei vecchi tempi, quindi questa season, nonostante non abbia capito bene tutte le meccaniche, mi piace, sinceramente mi piace. Ovviamente vi ricordo di shoppare il pass battaglia solo e solamente con il codice creatore FORTO ragazzi, mi raccomando. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e noi ci becchiamo alla prossima, ciao!